che non è privato che non è ma oggi ci divertiamo perché andiamo proprio a vedere 10 persone più fortunate al mondo mm. questo video è sempre del gufo saggio mi raccomando commentato anche tu sei mai stato fortunato scrivetemi tutti i vostri commenti sì sì no sì no abbiamo capito siamo capiti, eh? ci siamo capiti giusto Uh, un secondino un secondino che uh, ok uh, Ecco qua, ecco qua uh, Ok, possiamo incominciare Questo è al massimo Quindi commentiamo insieme questo video, oh, video. Vai È vero e Soprattutto io che una volta ho trovato eh... Soprattutto io che ho trovato sentire qua, vabbè, qua mi si no. Eh, mi trovate, ho trovato 10 centesimi per strada e so, sono stato fortunatissimo poi li ho persi sono sfigata anch'io ma ci sono anche alcune persone che sono più fortunate di altre oggi ti mostrerò 15 persone che sono fortunate al 100% sei nuovo al canale? assicurati vabbè, inscrivetevi anche al mio. vai se chiedi ai surfisti qual è il posto più eccitante dove trovare delle onde, probabilmente ti diranno la Praia du Norte che si trova in Portogallo. Il surfer brasiliano Lucas Cianca può confermarlo, visto che ha incontrato non una, ma ben due onde giganti. Ma per fortuna il suo compagno è arrivato giusto in tempo con una moto d'acqua, prima che arrivava la seconda onda. Ad una velocità di 95 km/h, è riuscito a trascinarlo via e sono sopravvissuti entrambi alle onde. Ma no, questa. Questa qua non è fortuna, diciamolo, questa non è fortuna ma questa qua è, è proprio l'amico super aiutato in poche parole. Continuiamo. Il parapendio è un'attività piuttosto spaventosa per tante persone, ma un parapendista russo chiamato Vladimir Tsarkov si è scontrato con un avvoltoio ad un'altitudine molto alta, si era lanciato e ha visto diversi avvoltoi che volavano verso di lui, si è incastrato nel suo paracadute, ma per fortuna ne aveva un altro, è riuscito ad atterrare e ha deciso di liberare l'avvoltoio che fortunatamente è riuscito a volare via. Bravo, è stato molto molto bravo questo Questa signore. Si trovava allo zoo safari in Sudafrica mentre guardavano alcuni animali dalla loro macchina, ma non crederei a cosa sta per succedere. Da quello che puoi vedere, un leone cammina molto vicino e apre la porta per dargli il benvenuto. Tutti nella macchina rimangono scioccati e non avevano alcuna idea sul fatto che i leoni potessero fare una cosa del genere. No, un leone che, che apre la macchina mai visto e mai sentito che cos'è fortunatamente sono riusciti a chiudere la porta numero 12 nel video seguente vediamo una donna che entra in un ascensore Però non nota che il suo cane, un volpino di pomerania Non riesce a che salire Che carino Il povero cane era anche da guinzaglio Ma per fortuna c'era un vicino chiamato Johnny Che ha visto tutto ciò e ha deciso di agire immediatamente Secondo lui ha avuto dei problemi Numero 11 È vero che se no si strozzava pure il cane questi fratelli gemelli Sebastian e Philip si sono sfidati durante il Rubik Cube World Championship a Mosca. Il duello è stato intenso, ma Philip è riuscito a vincere per appena 1 millisecondo. La differenza era così piccola che l'altro fratello si è arrabbiato piuttosto tanto. Dopotutto, ai gemelli piace molto competere tra di loro e potresti anche dire che l'altro è stato più fortunato di 0,1 secondo. Certo, mamma mia. Un secondo, cioè, mamma mia. Numero 10. Il prossimo gruppo di passeggeri stavano guardando le balene a Gustavus, Alaska, quindi ne hanno viste alcune che nuotavano più in là, quando all'improvviso, dal nulla, una balena salta fuori dall'acqua proprio vicino alla loro barca. Le persone a bordo non riuscivano a crederci, anche perché si trovava a pochi centimetri. Tutti all'inizio erano ok, ma alcune persone a bordo si sono bagnate. No! Doomeron divertente con un forcone e a quanto pare è riuscita a catturare dei pesci non so se era un pescatore professionista oh, scusate e che cavolo la pubblicità in questo corso di domestica imparerai a con il forcone oppure se è stato semplicemente stanno scalando una zona del parco ecologico di Cipink in Messico. quando all'improvviso si vede un orso che compare dietro di loro uh -huh. invece di andare in panico rimangono calmi e fermi l'orso si avvicina e li odora e la donna è anche piuttosto coraggiosa da scattarsi alcuni selfie con l'orso Soprattutto perché non voleva lasciarsi scappare questo momento. Probabilmente tante persone Marino, proveranno a correre via quando vedono un orso. Marino. Ma è meglio non farlo, visto che a quanto pare sono più veloci di noi. Max Il Numero 2 Raga. Cosa sarà?..e indossare un'armatura e decidere di saltare a ben 152 metri di altezza da sopra un ponte, solamente per scoprire che l'unica cosa che ti mantiene lì si è appena disfatta. Questo ah. cinese probabilmente avrà dei problemi di fiducia dopo la sua esperienza al parco divertimenti Wancheng Ordovician in Cina. Puoi anche dire che l'uomo è stato estremamente fortunato che non ha sbagliato i suoi passaggi. Sì, Però... ci credo. Questi due ragazzi si stavano divertendo sulle strade da qualche parte in Dublino dopo una serata a bere. Stavano imitando alcune mosse dell'MMA. Però quello che non sapevano è che un vero lottatore di MMA professionista stava guidando lì vicino con la sua macchina. Non è altro che Conor McGregor e non solo. A quanto pare si è fermato per salutare i due ragazzi. Puoi vedere dalla loro reazione che sono talmente felici del fatto che hanno esaudito uno dei loro desideri. Non capita spesso di vedere il proprio lottatore di mma preferito no vabbè raga non ci video. posso sono credere e ma dopo sono stati fortunati questi Se il video ti è piaciuto, lascia... mamma mia molto fortunati sono stati <ride> Sempre cioè mamma mia vabbè io una volta questo devo dirlo eh, mi è capitato signore e signori, di andare a vedere dalla finestra eh, Fabio Rocazzi, non lo so, sto girando. Poi mi si affaccia dalla finestra un tizio. Oh Gabi, fai vedere poi chiude subito la finestra. Boh, non lo so. Era un monolocale vicino sul tevere. Boh, non lo so. Poi, io non farò uno speciale. Quindi andremo a vedere la casa di, di, di qualche tizio strano. Va bene? Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao, ciao.